Devo di sapere tutto, accennavi su un piccolo sorriso, non mi sento sole, questo olorevo solo a te che riempi i silenzi con mille parole. Queste mappe sotto sopra invertono le direzioni di strade che invece sono solo in discesa. No, non dirmi vara sola, restami sempre vicina non lasciare la fare tutto, mi incoraggiavi e mi portava in ogni posto, le idee che nascevano prima in me, insieme alle tue trovavano una ragione, queste mappe sotto sopra invertono le direzioni di strade che invece sono solo in discesa, no, non dirmi vai da sola, restami sempre vicino, non lasciare Mille desideri, mi aiutavi a riordinare tutti i miei pensieri. Quella rotta che ho tracciato finora con te non ha mai confuso la mia giusta direzione. Da sempre